Una cosa interessante, che dicevi, c'è quelli in fase acuta, quelli con problematiche per cui il farmaco diventerà un supporto cronico, poi dipende come, e um, il primo tipo non... Non mi ricordo se gli è dato una classificazione, un nome particolare nel, nel libro. Comunque quelli che arrivano no, già. Noi abbiamo con... diviso il libro in, qua, in tipologie quando il farmaco è il presidio principale, okay. quando può essere di aiuto, quando invece assolutamente di limite okay. alla terapia, in modo tale che poi le persone possano ritrovare il loro tipo di problema o sì. disturbo classificato. Sì. Eh, ma direi che la grande area della maggior parte delle richieste che arrivano a uno psicoterapeuta... Quindi diciamo disturbi ansiosi, ossessivi, disturbi del comportamento alimentare e anche depressioni lieve o medie appartengono tutti alla categoria in cui il farmaco o può essere utile per un periodo o è addirittura dannoso perché crea quello che abbiamo chiamato l'effetto stampello. Sì, ci sono due cose, infatti ecco, che ti volevo chiedere una, mi ricollego subito a questa. Um, arriva la persona che sta già prendendo dei farmaci, tu dicevi giustamente Um, arriviamo fino alla conclusione della parte di più di psicoterapia e iniziamo lo scalaggio, um, c'è il rischio che la persona, come dire, che la psicoterapia si blocchi a un certo punto perché c'è una stampella e la persona non va oltre perché questa sapella le impedisce sì. di fare questo. Allora, cosa. sai, lo scalaggio dei farmaci è un fenomeno delicato perché non appartiene solo alla, dinamica, alla dimensione della biochimica, per cui certi farmaci si potrebbero scalare anche con una relativa rapidità, ma la resistenza appartiene alla dinamica emozionale. L'idea, come stai dicendo tu, che sì, ora sto bene, ma sto ancora prendendo il farmaco, cosa capiterà quando lo tolgo? Quindi la cosa carina è che più delle volte a fronte di uno psichiatra che magari suggerisce di scalare i farmaci con un ritmo, che è quello adeguato da un punto di vista biochimico, con il paziente spaventato noi concordiamo di scalarlo in tempi molto più lunghi, mm -hmm. mo proprio una goccia ogni dieci giorni, cioè a volte lo scalare diventa più un rituale mm -hmm. no, per il paziente di accompagnamento, a scoprire che può mantenere risultati anche senza la sostanza perché in quel caso se no corriamo il rischio di incorrere in quello che è stato chiamato l'effetto nocebo, sì. cioè il fatto che il paziente tema una ricaduta perché toglie il farmaco può veramente produrgli una ricaduta, un ritorno d'ansia, un sentirsi depresso. Quindi a volte paradossalmente lo psicoterapeuta è molto più cauto nello far scalare e richiede allo psichiatra di andare più lentamente o, lo, o il paziente stesso dice ma quasi quasi vado più lentamente proprio perché vuole mh, gestire la ricaduta resistenza sul piano più emotivo sì. psicologico. Come, com, come agisci in queste situazioni? Come rassicuri la persona? Come la accompagni? Ma allora senti innanzitutto c'è un primo elemento fondamentale che la persona è arrivata da te avendo già quella terapia mm -hmm. eppure stando male. Okay. Quindi tu hai una persona che arriva e ha comunque i suoi attacchi di panico, non esce, non guida o ha un disturbo ossessivo compulsivo, rituali, un'ipocondria, fissazioni. Cioè, quindi la persona arriva e con quella terapia farmacologica ha comunque un problema di solito invalidante perché quelli che non hanno niente a terapia farmacologica difficilmente chiedono un aiuto psicoterapeutico okay, no? certo, certo. quindi nel momento in cui invece mantenendo invariato quello tu li guidi in un processo di risoluzione attraverso la parola la psicoterapia la parola, poi tu sai bene anche le azioni i compiti a casa sono loro quelli che non possono non avere evidente che la differenza non l'ha fatta al farmaco ma l'ha fatto certo. quello che loro sono riusciti a fare Cosa, si certo. sottolinea molto in quella che è la nostra terza fase della terapia tutto quello che le persone hanno fatto di differente che ha permesso loro di risolvere il problema. Quindi loro arrivano che hanno già scoperto che l'ansia l'hanno superata facendo certi compiti e imparando a fare certe cose che ha fa fatto la differenza fra avere o non avere attacchi. Quindi se si fa bene questa parte di lavoro in cui si porta la persona ad avere anche consapevolezza su come è cambiata, le resistenze sono molto più ridotte di quanto uno possa credere. Okay. No, perché se prima avevo gli stessi farmaci e stavo malissimo e ora dopo dieci sedute sto benissimo, forse allora quei farmaci non servivano. Mm. Quindi se uno fa bene questo lavoro in cui le persone comprendono cosa hanno fatto di diverso, la resistenza è veramente ridotta. C'è proprio una consapevolezza sulle risorse, sulle su risorse che hanno fatto. espresso e certo, certo. su come loro hanno appreso a gestire il problema, fosse un attacco di panico, un rituale compulsivo, mangiare e vomitare, sono loro che hanno fatto scoperte tramite la psicoterapia su che cosa li incastrava nel problema e su come l'hanno risolto. Se uno fa bene questo, le le resistenze sono ridotte al minimo, quando ancora resistono, come ti dicevo, si gioca molto sull'allungamento dei tempi, okay. che vuol dire che come terapeuta io continuerò a supervisionare in questo caso, lo chiamo supervisionare perché il problema è risolto nei controlli, il paziente ad esempio vedendolo dopo due mesi, poi dopo tre mesi, ma mantenendo un contatto con lui fino a quando non ha tolto completamente farmaci. Okay. Quindi lo psicoterapeuta rimane il riferimento di accompagnamento, proprio perché se no la persona rischia di sentirsi abbandonata no? nel momento in cui ancora deve scoprire fino in fondo che quelle sostanze non servono.